dal vivo vediamo un po come viene questa chat e da molto che non facevo una live avevo promesso di non fare una live non ho potuto eh, accendere il computer quindi vediamo da questo nuovo cellulare perché quello che ho avuto fino adesso è stato un motorola moto X seconda generazione adesso sto trasmettendo con un moto e 7 i power allora innanzitutto a tutte e tutti voi saluto qui il vostro sant'en chan eh, chat dal vivo tutti i messaggi sono visibili la prima volta che mi maneggio con con l'applicazione che si vede molto bene sono anche i filtri si può anche cambiare dalla camera selfie a quella principale e dicevo erano almeno nove giorni che non facevo più una live e mi mancava di fare la live ho fatto ieri una live con una rete sociale che però non la conserva cioè non la conserva visibile io non so che la faccia a fare e poi va bene i miei ultimi 8 giorni li ho passati mettendo sottotitoli ai video vi devo ricordare in pochi se ne sono ricordati qua in youtube 53 anni e In pochi di voi mi hanno fatto gli auguri qui sotto i post della community e nessuno si è abbonato. Va bene che conosco tutte persone disoccupate, ma dai, aiutatemi, fate una colletta. In questo modo io potrò pagare un servizio di abbonamento e uscire con un palo selfie e fare delle live dalla strada perché altrimenti ecco è difficile fare delle live fuori dalla strada molti mi dicono ma perché non esci la quarantena è finita perché come faccio a uscire a fare delle live dalla strada comunque faccio questa live perché così ecco ciao a chi mi sta seguendo hello to you this is my first live the year i guess this is the first life of the year mi sono scordato di dirvi che questa è la prima live dell'anno che faccio con tutta probabilità devo andare a controllare ma forse è la prima mia prima live dell'anno e poi gli cambia forse cambierò forse la miniatura il titolo perché fare la miniatura è stata tutta una tortura mi devo abituare a guardare nella camera che il notch ce l'ha invece che come questo cellulare che ce l'ha qua in alto ce l'ha nel mezzo non so se potete vedere di riflesso il cellulare con il notch che sta qua ecco qua quello è il mio cellulare che ho adesso che come camera già una eh, davanti che è di 5 megapixel invece che di 2, quindi l'immagine si dovrebbe vedere più nitida. E vediamo un po' se c'è qua il volantino. Moto il nuovo Moto E7 e 7 i Power che c'ha 5000 microampere di batteria. Infatti se io lo ricarico e mi metto a utilizzarlo come ho fatto ieri alle 10 di notte, ecco io sto ancora alle 5 del mattino con il 40% di carica del cellulare. Quando facevo lo stesso con questo cellulare che c'ha 2300 mAh o 2230, mi mettevo alle 10 di notte già alle 2-3 del mattino, stava addirittura si spegneva da solo meno male che c'è più batteria però se uno non lo sa usare che si fa portare via la mano voglio dire diventa un po pesante utilizzarlo. allora eh, faccio questa live perché volevo farla e poi vi, vi consiglio di, di leggere vivamente perché fa molto bene al cervello non soltanto si acquisiscono nozioni nuove ma soprattutto leggere fa eh, attivare il cervello ti, ti migliora anche nella forma di parlare quindi non necessariamente devi assumere per certe le cose che leggi puoi anche leggere cose eh, il cui significato non condividi ma eh, ti aiuta a migliorare come persona quindi un libro che vi consiglio di leggere fra i tanti che ho oggi è questo sempre che lo riesca a trovare perché non mi sono preparato come vedete sono pieno di libri dappertutto ma quando cerco uno quando cerco uno non lo trovo, io ho dappertutto i libri io proprio, ma eh, non li trovo. Quindi, peccato, la prossima volta li organizzerò. strano che a volte i libri spariscano così a volte i libri spariscono così e che uno perde tempo a cercarli A colpo d'occhio non lo trovo vi volevo consigliare un bellissimo libro ma vedo che è una vedo che proprio trovare dei libri in questa biblioteca è una pazzia assoluta ah, eccolo qua Tolto lo spazzolato, gli ho tolto la, la, la polvere che inevitabilmente ha. Questo è un libro che io vi consiglio: Il criceto Mi è costato 9.500 lire, anzi, gli è costato a mia madre che me l'ha regalato. Mia madre, ciao. A chi mi sta seguendo, vediamo un po' se non c'è nessuna intervento chat dal vivo eh, non riesco a leggere la chat non... sei dal vivo riconnessione speriamo non si sia tagliata live eh, non riesco a leggere la, la chat e questo è il problema a ah, nessuno ha scritto ecco il criceto che è costato a mia madre 9.500 lire è pieno di foto purtroppo si inizia a ingiallire anche se io se saranno più di 30 anni che non lo leggo è stato stampato che poi qua che ti ritrovo delle fotografie Questo non è programma. Questa persona che non vi dico chi è sarà l'uomo del mistero. Quanti di voi mi conoscono lo riconosceranno? quanti di voi non mi conoscono non lo riconosceranno e poi una foto sempre della macchina uomo del mistero come vedete c'è la radio una radio portatile dell'epoca transistor siamo negli anni 60 credo 50 è un pupazzetto emblematico che quanti di voi sanno a cosa fa riferimento capiscono e quanti di voi non lo sanno non capiranno e io non vi dico a cosa fa riferimento né che il modello di macchine perché innanzitutto non capisco poi con il, lo specchietto retrovisore che sta a sul cruscotto quindi neanche io capisco che modello di macchina è potrebbe essere un ferrario maserati dell'epoca potrebbe ma comunque la chiave di tutto sta nel pupazzetto salve a te che mi stai ascoltando vedo che c'è una persona connessa e mettiamo a posto un po le immagini Ecco, adesso siete in due. Hello, to everybody, mettiamo di nuovo le immagini qua, come erano messe. Questo libro che è costato così tanto perché è illustrato, c'è cioè delle foto è stato, poi, non so in che anno mia madre me l'avrà regalato. Ma se c'è verbolina. Finito di stampare nel mese di giugno 1988 presso le grafiche Milani Segrate Milano. Quindi nell'88 fare un libro più piccolino di 60 pagine illustrato con foto del criceto di come impugnarlo e tutto. costava è stato editato dalla de vecchi editori che ha fatto molti mali salve a te o oh amico che mi guardi Hello. e lo purtroppo dal cellulare dall'applicazione di youtube non appare facilmente la chat è costato 9.500 lire quasi 10.000 lire cioè in pratica i 5 euro di adesso che erano 5 dollari all'epoca cioè non era poco all'epoca c'erano libri più voluminosi senza illustrazioni che costavano 2500 lire 3000 lire come, come molto per esempio sempre in quegli anni mi comprai tunz l'etrusco autore di Sinue Egiziano, che non so quanto mi costò: credo 2.500-5.000 lire. Vi consiglio di leggere anche Truman, l'etrusco. Bene, vedo che le persone che sono entrate in live se ne sono andate. D'altra parte è difficile interagire col cellulare, vedo che avrei dovuto accendere anche il computer, però non me la sentivo. Volevo fare un qualche cosa su due piedi, e quindi io... niente, ho acceso il cellulare. Faccio questo spento perché l'altra volta sono entrato attraverso un'applicazione per lo stream l'audio si sentiva malissimo poi se faccio il restream su molte piattaforme voglio dire la gente non è interessata a guardare le mie live su youtube perché mi guardano da altri piattaformi quindi alla fine non ci guadagno nulla invece ecco oggi è sabato forse festeggiamo il mio compleanno domani di domenica perché non abbiamo potuto organizzarlo Naturalmente staremo in casa, mangeremo una torta. Stapperemo una bottiglia di spumante. Non mi voglio commuovere, ma non ci sarà regalo. Prima di tutto, perché ecco mi guarda intorno, ma non abbiamo eh, denaro. Secondo, perché c'è questa crisi dei componenti dei microcomponenti elettronici. forse c'è troppa luce c'è questa crisi dei micro componenti elettronici che fa che i computer che vendano insomma c'è un problema fra la crisi dei micro componenti elettronici l'aumento dei prezzi anche windows 11 che non, non riesce a uscire una versione definitiva e affidabile perché se io compro un computer magari compatibile con windows 11 ma poi esce la versione definitiva di windows 11 che ha bisogno di, di molte esigenze particolari allora io mi ritrovo con il fatto che il computer non è buono lo stesso comprare un computer da scrittorio magari eh, con tanti sforzi un eh, pentium core i9 di 18 trend o fili di 18 nodi eccetera eccetera con placca acceleratrice grafica via dicendo perché poi dica sotto compatibile con che nella scatola compatibile con windows 11 e alla, alla fine la versione definitiva non solo non è compatibile col computer, ma addirittura si continua a attualizzare rendendo piccolo il computer da da renderti quasi impossibile ritornare a Windows 10. Eh, allora è un casino, io voglio comprare già un computer che sia compatibile con la eh, versione definitiva di Windows 11, quindi deve uscire la versione definitiva di Windows 11 come vi ho già fatto vedere in una premia eh, che dovevo disinstallare dalla mia nuova perché comprata a fine 2018 lenovo laptop idea pad 320 dovevo disinstallare windows 11 perché diceva che il microprocessore del 2016 non era compatibile eppure ci aveva tutti gli altri elementi chiesti tutti tutti tpc non so come si chiama di sicurezza È tutto attivato tutto perfetto meno il microprocessore l'altra volta quattro mesi prima installai di nuovo perché si installò da solo windows 11 e invece lì non mi diceva il programma a che cosa non era compatibile windows 11 nei confronti del mio computer la seconda volta che lo installai mi disse il microprocessore allora eh, non si può fare poi il windows 11 mi sembra che è anche touch screen quindi se non c'è un computer che abbia la possibilità di avere uno schermo touch screen anche se magari tu c'hai un monitor normale per computer non si installa, quindi deve avere anche se è un computer da scrittorio e tu gli metti un monitor per esempio samsung che non è touch screen e ce l'hai dal 2010 erano soddisfacenti adesso c'è gente che c'è 30 pollici di o 20 20 pollici 20 30 pollici La cosa. mostruosa quasi ci hanno uno smart tv ma se voi foste veramente gentili e nelle condizioni di poterlo fare chiaramente che fareste o sotto questo video quando apparirà come video quando finirà questa premier mi farete un donativo eh, per il mio compleanno un unico donativo perché basta c'è un bottone con scritto grazie accanto a condividi alla freccia condividi allora facendo clic lì si apre una finestrina e ci sono vari livelli di donazione un livello di donazione un'unica donazione a questo che se, in pratica grazie con il simbolo del cuoricino e il dollaro dentro attivando grazie stai dando una donazione al video quindi ogni video che ti piace puoi dare una donazione ma non è vincolante come un abbonamento invece una, un abbonamento è una sottoscrizione mensile per cui paghi ogni mese magari paghi un minimo ma lo paghi ogni mese è più impegnativo quindi se per il compleanno che è già passato ma voi volete contribuire io mi possa fare un regalo che poi vi menzionerò bisogno di questo a tutte le persone che vogliano avere un cuore così generoso dal donarmi almeno 4 euro con 50 una sola volta premendo il bottone grazie qua sotto si attiverà una finestrella e loro potranno dare una donazione io menzionerò loro mi debbono dire magari anche il loro account di Telegram Instagram, Facebook, qualsiasi rete sociale. Ciao, hello, thank you for the like eh, io adesso. Non riesco a vedere now. I can see the chat because I on the smartphone. Non riesco a vedere. I can see the chat on my smartphone, but thank you for all! Allora, dicevo: the 26th of this month of January was my birthday. Please give me a donation with the like uh, the, uh, the thank button button on this video or Subscribe monthly to my channel. So I will I would buy a new computer. E, e bisogna dirle certe cose perché magari la gente non sa dove sta il bottone grazie. Però mi sarebbe di un'immensa utilità. Io sono riuscito a cambiare di cellulare grazie ai guadagni di YouTube non ho comprato un top gamma ho comprato questo cellulare che come vedete ha delle caratteristiche top ma è... ho scoperto della gamma bassa cioè economica oggigiorno la gamma economica questo del 21 eh, l'ho comprato a giugno del 21 ma forse è uscito prima e se no, non lo potevo comprare. A giugno, se fosse uscito dopo di giugno. Chiaramente, forse è uscito a gennaio. No, è uscito, e l'ho comprato a luglio. Luglio e. dice che la camera c'è un, un, un in fuoco, una messa a fuoco rapido e che la cattura i dettagli piccini con la macchina macro camera va c'è una relazione di immagine 20 a 9 perché più i cellulari diventano grandi più hanno una relazione di immagine questo per esempio mi sembra che c'è 19 a 9 allora che succede questo c'è 5,2 megapixel di moto X seconda generazione e ed è più corto di due centimetri circa, come si può osservare. Vedete, se lo metto a in linea rimane più corto, ma è non è molto, cioè più o meno si mantiene. Della stessa larghezza 2 o 3 mm meno, che succede che se un cellulare eh, avesse mantenuto il 19 a 9 o il 16 a 9 e fosse stato invece di 5,2 megapixel di eh, no, per megapixel, perdone, 2 megapixel, perdono di 5,2 pollici, fosse stato di eh, 6,8 pollici? Invece di essere largo come questo e entrare nel palmo della mano, sarebbe dovuto essere molto più grande come un tablet e allora alla fine non riuscivi a ferrarlo con una mano sola, come succede con i Blackberry Passport o altri modelli non della stessa marca, ma uguali, che in pratica c'è uno che per lavoro, un cellulare, che lo devi afferrare con due mani e pesa più di 300 grammi. Perché ha una relazione d'immagine 1 a 1 e uno schermo di 4,5 pollici più tasti fisici? E allora diventa un problema. È un cellulare per lavoro, ma lo devi appoggiare per scrivere o per fare chiamate telefoniche con 30 vicino all'orecchio, come puoi parlare, puoi portare in alto, cioè stringere la base in modo che puoi fare anche un cellulare di come Flip, che sono più di 8 pollici però ci avranno una relazione d'immagine magari 22 a 9 o 20, perché si apre così flap ed è logico che in confronto alla base l'altezza è del doppio allora la relazione d'immagine diventa ultra panoramica quindi per quello che cambiano la relazione d'immagine costantemente per riuscire a, eh, a creare cellulari che possano entrare nel palmo della mano ad eccezione naturalmente per i folder che si aprono diventano dei tablet veri e propri i flip si aprono così e mantengono la base uguale allora eh, vedo che ogni tanto entra gente sale e scende eh, dalla live io sono contento così perché questa è una live improvvisata live che faccio dopo tanto tempo mi sentivo di stare con tutte e tutti voi ringrazio le persone che sono entrate io taglierò da un momento un altro ma intanto sto anche sperimentando come fare le live dal cellulare se riesco a leggere gli interventi in chat credo di no guardate dietro le mie spalle a parte naturalmente Giraffino, che poverino, è caduto naturalmente. Guardate a parte il girafino che è caduto, alla giraffa piccola di peluche, alla giraffa piccola. Dico perché a volte YouTube non traduce bene giraffa piccola girafino. Allora, la gher alla piccola che è caduta e che adesso è messo in lì. Dovrei alzare di più, trovare una maniera di alzare. Ecco. Per quanto la alzi da fuori campo. Guardate, pensate che ogni mobile anche sotto c'è cioè degli sportelli e come quell'altro sono tutti pieni di libri e lì ci stanno i mammut della Newton Compton. Tutti questi libri, ma molti altri che ho dovuto lasciare, ho letto io nella mia vita. Allora, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, qualche argomento di cui vorreste che io parli non esitate a fare domande io eh, sono un perito commercialista e ragioniere e non, nonostante abbia studi universitari non, non li ho finiti però però però ho letto abbastanza e quindi non mi sento di dire che sono un genio però ecco se avete delle curiosità fatemi delle domande mi piace molto interagire con la gente fare dei video e vi voglio anche ricordare che i benefici di abbonarsi al mio canale o almeno dare un grazie di una certa consistenza sono che, innanzitutto. Io, come adesso, con, con questo cellulare nuovo, sto spendendo le risorse energetiche, tempo ed anche tecnologiche perché i cellulari si guastano. Il computer che adesso con più di dieci anni edita in forma molto lenta. La notebook già si sta disattualizzando, perché, cioè. Io veramente, se non riesco a trovare un buon computer con eh, una buona versione di Windows 11, allora non so che fare, se passare a Apple, se mettere nel mio vecchio computer Linux, perché il problema di me i video con Linux in che qualità? Quale Linux mettere? Perché molte distro sono gratis, le puoi scaricare da internet si cancellano tutti i dati che hai nel computer con windows devi fare una partizione a parte come funzionano gli editori e poi ti dire devi riempire di pizzetti per dare istruzioni a linux che chi è uno smanettone sta lì a scrivere le linee di comando in cdm ma a me non mi va queste cose sono più figlio della generazione plug and play cioè metti lì e che funzioni la miseria non che devi stare a dargli i comandi a dire vai qua vai là che devo ogni volta programmare il sistema operativo allora vorrei sapere da tutte e tutti voi esperienza eh, linux che cosa mi consiglierete di fare certo poi c'è anche il problema che un computer vecchio comunque quello che io so che le versioni di Linux, contrariamente a quello che si crede, che funzionano meglio sono quelle a pagamento, te lo devi comprare magari 100 euro, 50 euro. Le versioni gratis sono versioni minime, poi bisogna vedere anche che distro prendi, cioè che, che release, perché può darsi che ti prendi una più buona, scarichi una più buona per a livello industriale o commerciale. Invece dicono che linux mint è più buona per i principianti e per la casa quindi bisogna vedere la compatibilità del tuo computer il profilo tecnologico che ha insomma il design il disegno l'architettura il tipo di microprocessore la memoria la scheda grafica inserita integrata la, la scheda madre la, la placca madre tipo di memoria e tutto quanto il resto bibili Ba poi andare nel sito della, della versione di linux che ti interessa di più perché il keller linux è universale ma poi ognuno ci fa la sua versione ci sono tantissime versioni per tantissimi modelli di computer più che quelle versioni che esistono. Windows 10, 11, 7, eccetera messe insieme sceglierti la tua, ma è un lavoro difficile perché ogni versione distinta, per esempio di Red Hat uh, Mint, eccetera, c'è delle sottoversioni, stavo per dire delle subversioni, delle, delle versioni a loro volta quindi è un mare di prerogative ti lascia libero di installare quello che vuoi ma che alla fine se non sai quello che stai facendo ti, ti, ti comprometti ti picci il computer direi altre parole ma vabbè. comunque un cellulare col quale ogni tanto mi continuo a filmare perché ho filmato il tutorial di gastronomia casareccia che è uscito come premier dove faccio una bistecca con funghi un filetto e questo che ho comprato a mia madre che è del 2011 ma ho comprato a mia madre nel eh, per natale del 2013 un Nokia 302 filma meglio di altri che ho avuto in quel periodo come per esempio un Samsung Galaxy un 53 60 perché ha una eh, camera l'unica eh, principale che firma firma a 3,2 megapixel in 640 x 480 ed è maneggevole perché eh, devi tenere il cellulare in verticale perché filmi orizzontale. quindi è comodo non devi stare col cellulare così come il samsung galaxy un 53 60 fra parentesi non so se ciò qua nel cassetto perché si è rotto il bottone la batteria e fa eh, attenente si accende costantemente e poi c'è un android 2.3.6 quindi è totalmente distattualizzato ma tanto ve l'ho fatto vedere in molti miei tutorial quindi andatevelo a cercare se volete vedere samsung galaxy yung 53 60 anche di questo cellulare ho fatto molti tutorial eh... Ho fatto tutorial sopra cercate cellulare smartphone nel mio canale troverete molti video non lo fate troppi perché volevo fare un tutorial anche su questo nuovo cellulare come ho fatto un tutorial sul moto it seconda generazione ma voglio dire anche pro, se poi li vedono poche volte forse dovrei farlo un unboxing anche se c'è poco da ambozzare già è da, da agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio già sono sei mesi che c'è il cellulare posso fare un video sull'esperienza dopo sei mesi di essere utilizzato mi è apparso un flash come se qualcuno avesse scritto un chat hello vi prego perdonatemi ma sto con l'applicazione di youtube e non riesco a leggere la, la chat mi, mi compare ma leggo le cioè una ombra un'ombra di tutte le chat che sono apparse e non so come fare non so come fare per eh, non so come fare per per salutare tutto hello to everybody please Uh, I beg your pardon but uh, I am on the YouTube application on my smartphone and I can't read the chat. I'm so sorry but uh, this is uh, this is what uh, happened. Uh, I uh, can't uh, turn on my computer. Sarebbe stato il caso di accendere il mio computer, but I can't read the chat on my smartphone because I, I can't read hi hi to everybody. Hello, I can't read the chat. I'm so sorry, but poi ci sono delle persone che entrano in chat, mi salutano e se ne vanno. Quindi non so in quanti mi avranno seguito fino adesso. Ecco già ogni tanto flash, flash, flash arrivano, escono e i chat, ma io non riesco a leggere, bisognerebbe dire Ah, ecco, hello, hello to everybody. Hello I'm sorry, I can't answer to you because my smartphone with the YouTube app uh, don't let me read the chat. So please, uh, pardon me. But uh, you are so nice. Uh, io non so quante persone mi staranno seguendo adesso perché dice zero persone, ma magari staranno in 10 o 20 che mi Vogliono you know, una mia risposta su qualcosa? Have a nice day to everybody there, but please me if I can't answer you on the chat because uh, my smartphone don't, uh, don't let me read you uh, because your chat flash. Uh, e eh, ci sono dei messaggi larghi è un peccato è un peccato veramente che ah ecco come posso fare e poi ci metto un sacco di tempo guardate guardate guardate gente guardate come si accende il mio primo cellulare di una certa importanza come si avviano le applicazioni android è veramente mostruosamente lento per questo mi succede anche al nuovo a volte e adesso andiamo a entrare così prova di assistente non mi va di, di, di provare nulla vediamo il canale di saint jean e vediamo Qua, naturalmente immancabile, pubblicità. Ecco, però non riesco a leggere. Non riesco a leggere. Che, che non mi doveva esserci la musica stra maledetta di, di insomma questa graziosa pubblicità allora qua mi dice di liberare lo spazio vediamo un po di accedere accesso in corso per leggere per vedere se riesco perché la gente un po che cosa è laboriosa no? eh, di nuovo con questa musica manaccia insomma sto cedendo alla mia alla mia live no niente da, da, da, devo avere l'applicazione devo avere l'applicazione che disastro che disastro che disastro che macello perché l'avrò tolta, beh aggiorniamo visto che ci stiamo, il disastro fatto da, non ci mancava il disastro fatto entrando da Chrome, adesso vediamo un po' di attualizzare l'applicazione perché funzioni meglio di YouTube, che in questo cellulare non avevo più attualizzato perché utilizzavo il nuovo, logicamente. Vediamo se riesco così a vedere la mia live, la mia stessa live per rispondere a tutte e tutti voi perché io non so che cosa mi aveste mi avete e così si installa. Intanto devo chiudere comunque l'audio per non avere degli effetti di riverbero e vediamo un po' che casino. disponibile una nuova versione ma io la sto installando ma come ma come caspita è possibile vediamo un po scusate questi inconvenienti della diretta che che aggiorna non si aggiorna la app va bene insomma qua dice che devo aggiornare l'app ma non si aggiorna niente eh, purtroppo allora di che vogliamo parlare non ve lo posso chiedere perché non posso leggere finché questo cellulare non si aggiorna installata vediamo forse non devo uscire dall'installazione forse in questo cellulare già non si può installare una nuova versione non lo so allora se si decide a funzionare cavolo la memoria è scarsa nel cellulare quanto ci mette una volta se si aggiornava subito vabbè vediamo quando si aggiorna niente questi sono i belli della diretta non riesco a leggere la la chat e quindi non ho contatto con il mio pubblico che è il bello della diretta non si aggiorna ah, ecco finalmente si è aggiornato Finalmente si è aggiornato entro con la e Allora, eh, il mio canale non sto a mettere. Ecco, entro qua vediamo. Ah, ecco. Eh, hello Monica Badi. E di esploratori dell'incredibile, buongiorno. Vi saluto adesso. Alla fine, Zucca Kitchen. I'm fine, thank you. I don't know your language, Zucar Kitchen. Non ti preoccupare, la prossima volta mi organizzo, leggerò leggerò direttamente dal secondo cellulare la chat il primo eh, adesso so come fare eh, vediamo un po quante persone adesso mi sembra che c'è eh, chat dal vivo mi sembra che c'è una persona presente che, che mi segue eh, qualcuno mi ha messo like non riesco a trovare chi sta presente però adesso c'è una persona e sono molto contento eh, sarà perché a volte se non metti la maiuscola no non è di paranormale eh, perché a volte no, non riesco a mettere eh, non riesco a mettere dal cellulare almeno da questo non riesco a mettere a mettere il nome per salutare comunque hello to monica Badi. good afternoon from rome Hello lo tu, ciao, a esploratori dell'incredibile, buongiorno. Sucrass kitchen. E lo, don't worry, because I will show you uh, this video with a translation on English when YouTube will transform this live into a normal video naturalmente adesso ciò tre like mi fa piacere mi fa enormemente piacere purtroppo non c'è like sotto questo video cioè non c'è like non c'è eh, grazie il bottone grazie però ecco vedete come come ci abbia degli intoppi come ci siano degli intoppi a vederlo questo cellulare neanche lo accesso se è attualizzato youtube già si sta riscaldando un ferro da stiro infatti era il lato negativo di questo di fare le live qua che avevo paura che si fondesse perché ci potevo stirare una camicia bagnata invece quest'altro cellulare col quale mi filmo eh, non c'è questo inconveniente però ecco ho trovato il bottone chat dal vivo quindi che fare la prossima volta so come bisogna fare devo stare con due cellulari perché il tablet purtroppo non ce l'ho altrimenti mi, mi filmerei con il tablet e poi devo togliere la rotazione dello schermo ma c'è cioè, che eh, se metto in orizzontale poi ecco, togliamo la rotazione dello schermo perché altrimenti poi non ritorna in verticale allora ho perso del tempo non sono riuscito a rispondere tutti me, me ne perdonate no eh, perché ho scoperto queste cose con la prima live dell'anno eh, insomma voi dovreste essere comprensivi nei miei confronti d'altra parte non ho le attrezzature di uno streamer perché sono disoccupato poi non ho una formazione da streamer perché come vedete io che sono nato nel 69 fino agli anni 90 eh, anche fino alla prima metà del 2000, 2010 e 10 2000 2005 più che fare cose in internet Leggevo, quindi eh, chiedete a me di cose letterarie ma se volete che io faccia uno streaming migliore eh, poi mi hanno chiesto eh, fatemi dei donativi così io compro cose tecnologiche migliori poi mi hanno chiesto Tanto guardo la chat nel secondo cellulare, quello vecchio. Mi hanno chiesto come avere più popolarità. E questo lo dico adesso, quasi che è passato un'ora, come avere più popolarità nei video di YouTube. Allora, una cosa che dovete sapere è che molte volte pubblicare iscritto, ricambi e queste cose qua già solo a nominarlo in youtube è pericoloso quindi io l'ho detto solo una volta ma per dirvi di non farlo quindi speriamo che gli algoritmi lo capiscano meno che mai metterlo nel titolo e nei tag non funziona anche perché alla gente se gli dici di fare qualcosa tipo guardarvi, seguirvi, iscrivervi non lo fanno invece quello che funziona di più è sottotitolare i vostri video anche quelli vecchi a 130 diomi io quando posso lo faccio e video miei che hanno anche 8 o 9 anni che sono stati visti 170 volte in sei mesi hanno 2000 visualizzazioni. Quindi, innanzitutto, bisogna fare eh, per guadagnare visualizzazioni, anche se a volte non così tante ore di visualizzazione, sottotitolare soprattutto i video recenti, perché questa live, quando sarà finita, la potrò sottotitolare dopo 23-26 ore, ma anche i video vecchi si possono riscattare. E poi, naturalmente, che altro si può fare? Vediamo, fare le live che abbiano un titolo accessibile a tutti. Il mio ormai è un canale internazionale perché mi seguono da tutte le parti del mondo. Infatti ci sono state delle persone in live che dicevano, ciao, come stai? Eh, buon fine settimana, mi spiace solo che non riesco a capire in che idioma tu parli, perché sono persone dalla Thailandia, dal Vietnam, dalla Russia, dalla Cambogia. Io sottotitolando in 130 idiomi, una live mia del 2014 di un'ora e 40 minuti è stata vista per intero. Con i sottotitoli una sola volta per intero con i sottotitoli non so se dal vietnam o da un idioma dell'india che è il canara invece è stata vista 444 volte in inglese generico ma con un promedio di 40 di 33 secondi quindi voglio dire dagli idiomi meno pensati ti seguono di più invece dagli idiomi che tu diresti mi seguono di più dal francese che ci sono sei versioni di francese francese generico del, del canada eh, della francia del belgio eccetera anche lo spagnolo latino america sud america eh, spagna gli stati uniti eccetera, eccetera mi seguono di meno magari mi seguono di più dalla russia che non dall'italia a volte video quindi sottotitolare in molti idiomi vi farà guadagnare molte ore di visualizzazione sempre di più io ho ottenuto le visualizzazioni con con 4076 ore ho iniziato in febbraio marzo in aprile del 21 a sottotitolare come un pazzo uno o tre video al giorno e ho finito per avere eh, quasi 6.500 ore di visualizzazione all'anno poi sono scese ma intanto ho avuto un promedio molto alto di ore di visualizzazione se non avessi sottotitolato il video sarei rimasto addirittura sotto quota 4.000 quindi sottotitolare i video quanti più idiomi potete e basta andare in google traslator tradurre il titolo del video per più vecchio che sia il video in tutti gli uomini che volete metterlo come titolo come descrizione e magari poi appiccicarci sotto che la troverete al lato la descrizione in italiano del video io come descrizione metto titoli e link dei miei video vecchi e poi far fare a youtube la mettere i sottotitoli in automatico naturalmente tutta la procedura è inutile che ve la spieghi perché ci sono tanti tutorial su, su come sottotitolare in automatico e video innanzitutto youtube deve aver fatto e noi voi non dovete togliere io un errore che ho fatto all'inizio i sottotitoli in automatico che possono essere sbagliati voi li dovete modificare dovete conservare la versione eh, automatica dei sottotitoli e una volta che avete aggiornato, che avete la nuova versione fatta da voi, corretta in minima parte, per nulla o in tutto dei, dei sottotitoli automatici, lì iniziate ad aggiungere idiomi e poi fate descrizione come volete voi, ma soprattutto traducendo, io vi consiglio il titolo nella eh, versione dell'idioma. Nell che corrisponde lo mettete in titolo descrizione e poi niente date in accettare e andate a eh, modificare i sottotitoli in quell'idioma e scegliete sottotitoli automatici in questo modo vi appariranno i sottotitoli e voi darete in eh, accettare e quindi ci saranno i sottotitoli in automatico fino a che punto saranno attendibili i sottotitoli non lo so ma so che guadagnerete più iscritti più pubblico che vi seguirà da tutte le parti del mondo come succede a me io adesso ciò visto che non è entrato adesso si è raffreddato il cellulare io ciò non so se si può vedere no che è... che cavolo è successo per fortuna che ho tolto l'audio perché qua parte la pubblicità ogni quattro secondi e io non vorrei che abbia influenzato commercialmente la pubblicità che se te la fanno sentire loro una cosa se la carichi tu ecco come potete vedere c'ho 2320 iscritti mi aumentano di 20 o 30 iscritti al mese molti si disiscrivono molti si riscrivono però 2320 iscritti, e qua cresci con noi su youtube live volevo mettere la data ma nell'applicazione del cellulare può scrivere fino a 60 parole nel titolo e invece nell'applicazione eh, diciamo nell'applicazione di youtube studio puoi mettere fino a 100 caratteri quindi non c'è bisogno di entrare oggi nel computer ho fatto un'ora e un minuto vi ricordo che con tutta probabilità questa è la mia prima live dell'anno se non con tutta probabilità perché mi sembra che la mia ultima premier l'ho caricata il 27 dicembre non mi ricordo sono tentato di andare a vedere tanto in live non c'è nessuno vediamo un po allora eh, 11 giorni fa la mia prima la, la mia prima premier di 58 minuti cioè quando quando dice la data il 17 gennaio quindi questa è la mia prima live ma non il mio primo video dell'anno il mio primo video dell'anno è stato eh, vediamo un po 10 gennaio il tutorial su come cucinare eh... Ho fatto uno short, uno short ho fatto, che non so quando qua non compare la data. Il eh, 10 gennaio ho fatto uno short e poi vediamo i, le, le, le ranocchiette, le ho pitturate di azzurro il 3 gennaio. Quindi il 3 gennaio probabilmente quello è il mio primo video dell'anno. Eh sì, perché poi l'altro video, l'altro video, felice nuovo, felice buon anno nuovo e del 29 dicembre. Eh, che l'ho trasmesso il 29 dicembre eh, per uscire un po' prima nei tempi, ma è stata una premiere. Ah no, un live streaming l'ho fatto il 29 dicembre, quindi è stato l'ultimo live streaming che ho fatto il 29 dicembre poi sono uscite tutte premiere e a parte naturalmente uno short che non vale eh, ma adesso questa è la prima la mia prima live dell'anno statistiche che magari a tutti voi importano poco o nulla quindi ho perso del tempo cercando di leggere la chat e adesso so come fare almeno ho guadagnato in conoscenza perdendo del tempo poi ho perso del tempo cercando prima questo libro perché per parlare meglio per mettere in funzione il cervello per riuscire a pensare non dovete cercare scuse che leggere è difficile cioè, potete leggere qualsiasi cosa ma un libro ti dà una sensazione intima non potete dire che i libri sono cari perché andatevi lì a trovare in una libreria potete andare in librerie pubbliche o private a leggere gratuitamente ci sono libri di scambio io purtroppo assisto a roma alla al triste scempio di persone che ereditano da da una persona che muore appartamenti case e nei cassonetti dei rifiuti si trovano chili e chili di libri nuovi eh? e allora leggete leggete andate in biblioteche pubbliche e private si trovano addirittura nella spazzatura adesso io vi devo lasciare dopo un'ora e Quasi sei minuti, grazie di avermi seguito e a quando potrò farò un'altra live. Ciao.